Ciao gay Facciamo un gioco Ipotizziamo che tu scarichi Una raffica di bestemmie contro il cielo come un camionista veneto In questo esatto momento E ci stai subito in fissa Facciamo finta che capisci al volo Che alcune sono di qualità più ricercata Mentre altre sono da boomer e non hanno un cazzo di senso Tra le centinaia di Animali disponibili Scegli il cane Ti piace che Il cane Con un dio cane È, è facile sfogarti Non hai bisogno di essere Un veneto Fin da subito Poiché Tirandone spesso e inventandotene di nuove avrai modo di diventare sempre più bravo Tirare un porcone è be bello Certo ma ti accorgi anche che a pensarne di nuove e creative con un gruppo di amici è molto più divertente. Tu potresti dire Dio Frank, qualcun altro è Gesù Assassino o San Pietro Mago. Il tempo passa e inizi a conoscere tutti i tipi di bestemmie E ti affezioni a questi santi unici e particolari Tutti con un loro grado di disagio E una biografia che racconta la loro storia nell'universo trash che ti sei appena inventato Poi scopri un'altra caratteristica del gioco Ovvero le tier list Dove ogni risultato determina la tier della tua bestemmia In un sistema basato sulle tier list sui siti che fanno gli youtuber americani per Perché il mondo di Cigolandia è questo È dinamico, intuitivo e sempre diverso Più cigoli, più, più ti viene la depressione e ne ascolti un altro nell'inerzia tutto questo ovviamente solo se lo scarichi, la scelta in fondo è tua. Nonostante quanto sostengono gli ebrei ladri nell'anima e nella storia, il popolo italiano è il popolo eletto. Questo perché dopo l'episodio un tantino spiacevole della Torre di Babele, quando Dio ha diviso l'umanità in popoli che parlano tutte lingue diverse, unicamente all'italiano Dio ha dato abbastanza confidenza da prevedere l'esistenza delle bestemmie. Se ci pensate solo in italiano ci sono insulti diretti proprio contro Dio. Ci sono cose simili in altre lingue ma niente di veramente paragonabile, non esistono proprio le vere bestemmie in altre lingue. E la bestemmia è un'arte, è come uno studio continuo che come tutti altri tipi di conoscenza ha un suo proprio nucleo, un'area dove c'è maggiormente sviluppo interesse all'interno dell'Italia stessa, come ogni onniscienza. L'onniscienza del signore è particolarmente messa in discussione dai Veneti, come sappiamo, quindi chi poteva partecipare alla mia tier list di oggi delle bestemmie divise per categoria se non un Veneto. Signor Un Veneto, bentornato al Weekly Nick. Sì, sì, dai, oh, non perdiamo tempo, sì, dai che c'ho fretta. Passiamo subito alla categoria D, quelle più scarse, le bestemmie semplici. Tra queste abbiamo il sempreverde Dio cane, il Dio porco, il Dio merda, il Dio schifoso, ma anche il Dio stronzo, il Dio bestia, il Dio ladro, il Dio serpente, il Dio orco, ma anche magari qualcosa di particolare oppure più standard. Oppure possiamo utilizzare anche la Madonna, Madonna Troia, Madonna Tana, quella malderata della Madonna, mannaggia il sangue di Cristo, oppure queste cose qui, no? Quelle abbastanza standard. No? Quando diciamo bestemmie semplici ci riferiamo a tutte quelle bestemmie che sono composte da... Dio, oppure Cristo, oppure qualsiasi cosa o qualsiasi persona santa, seguita o preceduta da una singola parola, un singolo termine offensivo, come quelle che ha appena detto il nostro ospite, oppure le varianti un po' più ricercate, come le locali piemontesi, per esempio il classico Dio oh. Faus, oppure quelle locali appunto del Veneto, cioè la regione da cui viene il nostro ospite, del tipo... Dio Marshall, il Dio Canaia, il Dio Sportello, Dio il Dio Lomaro, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, potrei stare qui una sera... E se no, può capitare anche qualcosa di più particolareggiato ad esempio le bestemmie semplici insolite ad esempio quando ti arriva una pallonata nei coglioni che stai giocando a calcio e ti parte il dio pallone oppure il, quando ti si incastra il cazzo nella maniglia della portella e ti esce un dio serratura o cose un po' più particolareggiate ecco. sì o anche comunque quando sei ispirato e basta e quindi dici qualcosa di più insolito tipo non so madonna malattia sì, Gesù Cristo Vodafone Poseidone magica? infame del Buddha madonna cosplayer dio aspira polvere Cristo Mephisto ubriaco e lo spirito santo San Pietro Pugno Civa nudista Gesù Cappella La Madonna Supposta Gesù Tonnato Io Capodoglio Slifer il Drago dei Cieli Piccione Odino Materasso Virus Virus Madonna Lasagna Atena Cartigenica Hitler Diabetico Cosa? Cosa? Come? Sì. Sì. Sì. Si, si. si. si. Al rank C abbiamo le bestemmie semicomplesse a lista puntata, ovvero quelle dei corsi di bestemmie per intendersi, quelle tipo... Madonna asimmetrica ultimo anello di una lunga catena di proie, che di madre in madre e di merda in merda, si scagliano avidamente sull'inguine monopalla di Giuseppe avido lebroso, annegato nello smegma e catarro di Gesù ritardato, infrequentemente lavato, precocemente rugoso e calvo, la sovraffronte solcata dalla sua corona di spene craftata da San Pietro Barbone in fiamme, sul netherrack posizionato di notte da madre Teresa ferita aperta, che ogni notte, dopo non aver fatto altro... Che soffocotti ad armeni monocigli tutto il giorno, si ritira nel letto di pelle di musulmano sudando per il terrore esistenziale dell'aspettativa di una vita mediocre e ipocrita. In pratica queste bestemmie sono quelle che abbiamo sentito tutti da piccoli nei corsi di bestemmie su YouTube nei video del 2009 che sono praticamente strutturate con Dio insulto insulto scenario, della Madonna insulto insulto scenario, uh, di San Pietro insulto insulto scenario, tutte cose del genere che però alla fine sono ripetitive e come coerenza logica lasciano desiderare. Anche perché sono bestemmie che vogliono arrivare a parare in una certa maniera ma non essendo scenari collegati tra loro o che hanno comunque un filo logico non riescono a prenderti nel modo giusto ecco. per il livello di sforzo mentale che ci si mette a creare e concatenare gli scenari il risultato è deludente non ha un buon rapporto efficace a sforzo a rank B abbiamo le bestemmie a rapporto diretto con Dio queste bestemmie richiedono una certa quantità di impegno perché perlomeno richiedono la rabbia per esempio a proposito Cristo beccate questo te odio Cristo muori Dio kan. Faccia la merda, Dio kan. Io porco te l'ho visto incesa, dio kan, ho visto tutti i quadri cateritari! Tega sempre la solita faccia da merda In tutte le posizioni possibili immaginabili In tutte le inquadrature sopra, sotto, del fianco, del lato Tenga sempre la solita faccia sporca da merda di Okan! Stronzo di Ocain se poi quel dio bastardo. bastardo smette di farmi andare da merda al microfono Quella volta che andrò su uno gli sputo in faccia vero? Esatto, proprio come questa Cioè il bestemmiatore tira direttamente in ballo la figura religiosa in questione E la riempie di minacce o le parla comunque in modo sgradevole Al rank A, ovvero il primo rango di eccellenza Abbiamo deciso di posizionare le bestemmie cantilenoidi semi plausibili gli abitanti di Cigolandia devono per forza avere nel loro arsenale una bestemmia perfetta da cigolatore che sia una cosa semplice del tipo Cristo crosta post castrazione o una cosa più complicata e sensata come Dio algerino pelato, albino sfigato, spaccino emigrato un tantino sfiancato sul barchino attraccato nel camerino blindato di un aguzzino arrapato l'importante è che si mantenga una struttura costante o una qualche figura retorica all'interno della bestemmia stessa in modo da rendere il tutto più impressionante per l'ascoltatore per flexare le vostre doti da bestemmia tua e tua. Metaforicamente il vostro cazzo gigante sul tavolo E affermare la vostra dominanza Semi plausibili e non plausibili Perché la realtà è noiosa e non sfoga Però allo stesso tempo non sono totalmente implausibili Perché altrimenti vorrebbe dire che qualsiasi cosa Non sense passa nella categoria Tipo Dio, Cabobo, Bonobo O Gesù, Rude, Gertrude, Geodude, Bermude, Palude Che delude e non conclude Che ok, magari dette così velocemente Ti fanno sembrare un grosso Però se ti trovi davanti un consiglio della bestemmia diventi semplicemente un cringe Come lì quel vostro amico che da piccolo diceva Di avere un software craccato, criptato, più. Girattato e aggiungeva parole a perdifiato al participio passato. Arranchesse se abbiamo le filastrocche e le canzoncine Che raggiungono un livello ben più alto delle classi sottostanti Per il semplice fatto che c'è più lavoro dietro Bisogna comunque prima scriverci il testo Poi bisogna pensare alla melodia di sotto Oppure a quale melodia scompiazzare, rubacchiare Poi bisogna impegnarsi per cantarla, per registrarla E postarla in più luoghi possibili Per offendere la più grande quantità possibile di religiosi e non Ciò che caratterizza una bestemmia di classe filastrocca canzoncina È il fatto che, come hai detto tu, c'è una melodia C'è un testo di un profondo significato una bestemmia complessa anche abbastanza impressionante, e c'è molto lavoro dietro, nel senso che va preparata perché è difficile improvvisare una cosa del genere sul momento, durante un momento di rabbia, e poi quando sei arrabbiato non ti metti a cantare. Quindi, una canzoncina o una filastrocca, magari fatta apposta per essere imparabile facilmente da un bambino, che quindi diventa molto più mnemonica, si posiziona ovviamente sopra le cantilenoidi semi plausibili, appunto perché sono la stessa cosa. Più semplice, strutturalmente è vero, però c'è la musica sotto, e c'è un ritmo da seguire. E vabbè, eh, speriamo di non avervi deluso con il rango S Perché sono filastrocche e cantilene per bambini Però fidatevi che ci vuole del lavoro dietro E sono di qualità sopraffina Poi magari starete pensando Beh, io ho sentito molto di peggio di qualsiasi categoria che tu abbia nominato E sì, avete ragione, però pensandoci questa categoria è per le bestemmie singole, cioè ogni bestemmia singola ha una sua categoria e quindi un suo rango in base a quella. Quando sentite di peggio in genere sono bestemmie multiple, cioè una persona molto incazzata che dice magari una serie di bestemmie semplici sì, ma ben concatenate con cattiveria e spaziando molto ampiamente tra i due. Se santi. alla fine vuoi sorpassare tutte le classi, tutti i ranghi che abbiamo discusso in questa nostra classifica, tra virgolette, possiamo sempre parlare di bestemmie multiple a fuoco rapido. Queste bestemmie vengono direttamente dal cuore e partono nei momenti di peggior disperazione e odio della razza umana per esempio quando stai guidando e ti trovi davanti una donna che guida o semplicemente un imbecille. un esempio valido è per esempio quando vi mettete alla guida e un fottuto ciclista che non conosce le regole della strada si fa investire e poi dovete nasconderlo sotterrandoli in un campo oppure semplicemente quando un imbecille vi taglia la strada quando ho trovato una donna al volante chi lo sa magari quando un gruppo di neri che cercano di rubare una bici fuori dalla stazione sputacchiando e sborracchiando in giro sulle altre biciclette perché non hanno un minimo di senso di civiltà per esempio quando settimana scorsa mi mi sono svegliato alle 5 e mezza per prendere su ed andare a Mirabilandia. Due ore di strada, in coda, per caldo mostruoso. Arrivo, dio bastardo, c'è la coda. Allora cosa decido di fare? Decido, come dio comanda, di fermarmi al Mac e di mangiare qualche porcheria. Entro nel parcheggio e scopro che è diventato un fottutissimo parcheggio caravan degli zingarelli, ok? Questi si piazzano, creano un muro davanti e ti dicono su se cerchi di passare. Allora cosa fai? Suoni il claxon, parcheggi la macchina il più distante possibile da queste merde e vai dentro a mangiare, ok? Tu mangi con calma, esci dal Mac e ti scopri che il parcheggio è diventato la peggio c'era una cosa come 20-30 roulotte perché il parcheggio vicino, ovvero quello in cui dovrebbero piazzarsi camper e caravan, è a pagamento. e Allora capisci che questi non pagano un cazzo. E allora che succede? Che non essendoci più posti, uno si è fermato esattamente nella corsia, ok? In maniera tale che le persone normali che vanno lì per mangiare, che pagano per mangiare, perché alla fine quello fa a me, non riescono ad uscire dal porco dio di parcheggio. Ok, allora quindi tu suoni, fai spostare gli zingari e gli dici scusate, potete cavarvi via dal cazzo, che io devo prendere ad andare a Mirabilanti a divertirti. Invece no, perché porco dio bastardo, infame, Gesù Cristo, la madonna, il padre Pio e quella bastarda di Santa Maria di ti impediscono di passare. Quello allora che succede, suoni, Dio cane, suoni. Loro ti dicono: ma eh, che suoni, un baliducato di merda!' Eeeh, merda eh, eh. E allora ti ad un certo punto. Che fai? Tiri dritto. E a un certo punto, se li investi, a oh, qualcuno lo farà in favore. Allora, in quei momenti, magari ti vengono quelle serie di bestemmie che magari ti entrano nella storia della compagnia. Quando sei in compagnia, magari c'è spararle. E quindi, allora mi fanno che sono un maleducato di merda. E io, in qualche maniera, gli rispondo gentilmente: Porco Dio, potete cavarmi dal cazzo che devo passare. E allora capiamoci: a una certa, io, bene o male, riesco ad uscire e a dirigermi verso Mirabidandia, Ma comunque, conservando dentro di me quell'odio e quell'astio, in primis verso i santi che me li hanno portati lì successivamente anche verso gli zingarelli, zingarelli di, di merda. merda allora io chiedo a questi gentiluomini di passare mentre le donne stanno cercando nei cassetti dell'immondizia qualcosa per la cena i bambini stanno cagando per terra e gli uomini si ubriacano o fischiettano qualsiasi bambina passi nei dintorni perché sono degli incivili figli di puttana A una certa finalmente riesco a passare facendomi strada sulle loro carcasse cercando di sporcare e danneggiare la macchina il meno possibile ed uscito dal parcheggio di merda di non vederne più per il resto della settimana mese anno vita. Ecco come avete sentito queste sono uscite con tono abbastanza naturale Sono sì bestemmie semplici e neanche della categoria semplici insolite E neanche per forza semplici locali Però il fatto che sono dette così rapid fire E fanno parte di un discorso molto sincero e molto sentito nel cuore Eleva tutta la categoria a un livello superiore A quello che si potrebbe potenzialmente raggiungere con una bestemmia singola Ricordando comunque che ci vogliono anni di preparazione E un livello di rabbia che solo poche popolazioni possono raggiungere Tra i quali possiamo annoverare i veneti e poche altre categorie un altro modo per trascendere il rank massimo possibile dicendo una singola bestemmia eh, sono le bestemmie multiple melodiche ovvero cose come quelle che avete sicuramente già sentito e sono passate alla leggenda come dio can can scarpe di gomma sto nero con le scarpe di gomma porco dio e porca madonna le scarpe di gomma le volevo anch'io porca madonna e por porco dio Vabbè, con questo concludiamo eh, fateci sapere se vi viene in mente qualche nuova categoria di bestemmie che non è inclusa in queste va bene dai grazie dell'ascolto questa era la nostra tier list delle tipologie di bestemmie stemmi singole se volete farci sapere come ordinereste voi le categorie abbiamo lasciato in descrizione un link al sito dove si fanno le tier list quello solito che si vede nei video degli youtubers americani signor veneto grazie per la presenza grazie a lei uh, e poi oh, niente a posto ma cazzo è vero ci siamo dimenticati di fare un esempio di quelle delle canzoncino filastrocche Signor Veneto, scusa, eh, porta pazienza un attimo, qual era quella lì che avevi in mente? Sì, sì, sì. Tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare sì. Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiavalo bene con le catene, andiamo a inchiodare Gesù. Vieni sul, sul Monte, Monte Calvario, Calvario anche tu, andiamo a inchiodare, inchiodare Gesù. Gesù. Prendi un martello, serve anche quello e andiamo a inchiodare Gesù. Prendi, Prendi un martello, martello, vieni anche, anche tu e andiamo, andiamo a inchiodare, inchiodare Gesù. Gesù. E la Madonna, povera donna, gli hanno inchiodato Gesù Prendi, prendi su un chiodino che anche tu e vieni inchiodare Gesù. Gesù E il centurione con lo spadone taglia un coglione a Gesù Prendi, prendi su, su lo spadone anche tu e taglia, e taglia un coglione a Gesù Poi, Poi la Madonna, Madonna povera donna, andiamo a inchiodare anche lei, lei. Con, con i, i chiodini del numero sei mi andiamo a inchiodare anche lei. lei Tutte le mamme con la, con la sua fiamma vanno a bruciare Gesù Prendi su una giacchiana anche tu e vieni a bruciare Gesù. Col cherosene brucialo bene e fa abbattizzare di Forza prendi il cielino anche tu e vieni a bruciare Gesù. E San Giuseppe quando lo sei prevenne a inchiodare Gesù. Andiamo a inchiodare il bambino Gesù. Bibi di bobi di bu. Bo. di di bu.